Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Riccardo. Ciao Riccardo, qual è il tuo soprannome? In Toscana sono diventato ricca, però generalmente le persone mi chiamavano Ricky, Rick. Qualche anno fa avevo anche qualcuno che mi chiamava irlandese. Bisogna dire che è stato il più originale. Quanti anni hai? Ho 30 anni. Qual è la tua professione? A seconda delle prospettive che riguardano le mie attività, potrete vedermi come un youtuber squatterinato, oppure come un disoccupato. Dimmi tre aggettivi per definirti. Purtroppo ansioso, purtroppo empatico, purtroppo sensibile. Qual è il tuo punto debole? Il futuro. Mi terrorizza. Se vincessi 10 milioni di euro, cosa compreresti come prima cosa? La prima, ma non l'unica, sarebbe una casa in una grande città. Qual è la parolaccia che dici più spesso? Emozionante per YouTube questa. Penso cazzo, comunque. Qual è il giorno più bello della tua vita? Purtroppo devo dire quello che deve ancora venire. Credo che finora sia stato quello in cui figurativamente hanno cercato di togliermi alcune libertà personali. Ti hanno mai picchiato? Eh, sì, certo, mio padre. Dimmi una cosa che ti rende felice. Mi rendono felice le piccole cose. Un messaggio. Ciao, come stai? Ti ho pensato? Mi dai il tuo indirizzo che vorrei mandarti una cartolina? Qual è la prima cosa che fai al mattino? A volte mi tenta a guardare il cellulare. Sto cercando di guarire. Magari facendo colazione. E l'ultima cosa che fai la sera? Mm, direi spegnere il computer. Sì, spegnere il computer. Cosa cambieresti del tuo corpo? Mi piace abbastanza, ma non mi sarebbero dispiaciuti 10 cm in più di altezza. A cosa stavate pensando? Maliziosi... Qual è una persona che stimi? Keanu Reeves e i miei amici. E un coglione invece? Uno solo. I falsi, i prepotenti, i narcisisti di qualunque identità di genere e orientamento sessuale. Raccontami un sogno ricorrente. Ho sognato sovente di non aver terminato la scuola, soprattutto quella superiore. Ho i compiti e mi svegliavo con l'ansia. Racconta una figura di merda che hai fatto. E tante, fatemi pensare Ah ecco, eh, quando andavo in chiesa da bambino c'era un tipo che assomigliava a Paolo Fox E siccome era sposato con una donna molto giovane, anche lui era molto giovane E io ero un bambino, quindi a volte si sa i bambini piace prendere in giro Mi mandarono questa donna e io tutto tranquillo Eh, il ragazzo che stava con te è uguale a Paolo Fox E il sacerdote mi fa, ma quello è il marito Hai mai rubato? No, mai Sei religioso? Non mi piace definirmi religioso preferisco spirituale comunque non cristiano non cattolico cosa fai se un gatto nero ti attraversa la strada? nulla a parte augurargli che non lo metta sotto qualche macchina imbecille che animale vorresti essere? Indistintamente cane o gatto. Cos'è la cosa che ti fa più paura? Il futuro. Morire no, soffrire e la solitudine sì. Morire è un passaggio naturale. Cosa hai pensato l'11 settembre 2001? Avevo solo 11 anni, pensai molto poco, la portata di ciò che è successo. Però vi racconto una cosa buffa, dopo una settimana, la nostra insegnante di storia ci chiese cosa fosse successo. E un bambino con estrema convinzione rispose usando un termine gergale dialettale: "Hanno sgarrato le torri Inutile dire la reazione di tutta la classe Qual è il tuo film preferito? La saga di Harry Potter, ma con un, una particolare preferenza al primo, al terzo e al quinto film. Più basta guardare il cielo, anche se piango, e... Oh mio dio, come si chiamava? Stelle sulla Terra nel cinema bollywood. Qual è il tuo piatto preferito? In estate pasta con le lenticchie, adoro... No, scusate, al contrario. In inverno pasta con le lenticchie e in estate la pasta fredda con zafferano, peperoni, svizzero e olive verdi snocciolate, ma al basso. E un piatto che ti disgusta? Le lumache. Meglio grassi o magri? Meglio in salute. Abbasso gli stereotipi. Cosa ti infastidisce più al mondo? Mi infastidiscono quei tipi di coglioni di qualche domanda più sopra. Hai mai odiato qualcuno? Tuttora evito di nominare persone che odio per non generarne altro. Grazie per questa intervista Riccardo. Ciao. Grazie a te per avermi intervistato. Ciao a tutti.